buongiorno a tutti, propongo un tutorial brevissimo di neanche 30 secondi dove impareremo per chi ha l'account facebook a mettere un mi piace e seguire gli aggiornamenti andiamo sulla pagina riconquista sociale e vediamo che dove all'altezza della locandina c'è il link rettangolino con la scritta mi piace noi non dobbiamo fare altro che cliccarci sopra così il pollice diventa azzurro e si aprirà una finestra a tendina dove spunteremo ricevi le notifiche in tal modo saremo sempre aggiornati su tutti i posti che verranno caricati sulla pagina di riconquista sociale